Benvenuti cari elfi e cari umani, eh, stiamo per affrontare un argomento eh, non facilissimo eh, perché ci sono alcuni concetti fondamentali da capire. Eh, questi concetti, già state vedendo la figura che vi eh, trovate di fronte, eh, riguarda come schierare le proprie truppe eh, contro i nemici, ovvero eh, quali truppe scegliere a seconda di quali nemici ci si trova davanti. Ok, eh, nella rappresentazione qua vediamo 5 tipi di eh, unità partendo dalla sinistra abbiamo delle unità cosiddette leggere ecco qui in basso abbiamo le unità leggere da mischia sono corazzate quindi hanno una buona resistenza mentre in alto troviamo le unità leggere da distanza hanno scarsa protezione quindi scarsa vitalità, però possono infliggere danni notevoli in da distanza. Eh, dalla parte opposta troviamo invece unità pesanti, eh, partendo dall'alto. Qui troviamo eh, le unità da mischia pesanti, pesantemente forzati quindi con vitalità molto alta e sotto troviamo sempre truppe pesanti, però da distanza, nel senso che costoro gli appartenenti a questi tipi di unità possono tirare... Da distanza eh, tirare proiettili di tipo parecchio pesante, molto distruttivi sono dotate parzialmente di eh, corazzamento, ma non si possono paragonare alle unità eh, da mischia pesanti, ok? Insieme a queste quattro. Queste quattro varietà, quattro, quattro tipi fondamentali di unità, ce n'è una quinta che è quella delle unità magiche. Okay? Eh, qui vedete rappresentate, per esempio, per quanto riguarda le unità magiche, eh, un'unità, la maga, che è per gli elfi, oppure il sacerdote, che è per gli umani, mentre troviamo altre due unità la banshee e il mago spinoso che possono essere acquisiti da entrambi eh, entrambe le razze d'accordo ora la cosa fondamentale è da capire se vanno finalmente il pentagono che abbiamo qui al centro questo è chiamato pentagono di combattimento se vedete Esempio partendo dalle unità magiche, dal simbolo delle unità magiche, vediamo che partono due frecce: una verso le unità leggere a distanza e un'altra verso le unità eh, leggere da mischia, da corpo a corpo. Perché? Questo significa che le unità indicate dalle frecce sono i principali nemici, per cui eh, le unità eh, magiche devono fondamentalmente guardarsi tra questi due tipi. Risultano invece micidiali contro le unità pesanti, sia quelle pesanti da mischia, sia quelle eh, pesanti a distanza ok il segreto di un buon schieramento è conoscere la natura delle truppe nemiche e trovare quale tipo di unità fra quelle a propria disposizione sono quelle adatte da schierare per assicurarsi la vittoria nella maniera eh, sia più breve e più indolore possibile, cioè con il eh, numero più basso possibile di perdite, d'accordo? Eh, per esaminare ancora questa figura vediamo un'evoluzione, vediamo in basso, e ci troviamo nella wiki, la wiki che è dedicata ad Elvenar, ok? Ecco qui più chiaramente vedete che le frecce, per esempio guardiamo le unità pesanti a distanza, le frecce invece dirette verso le unità leggere sia da corpo a corpo o da mischia sia eh, leggere a distanza. Eh, siano, come dire, eh, molto efficaci, ok? Ripeto, queste truppe, tipo di truppe scusate, pesanti a distanza, sono estremamente efficaci contro le truppe leggere, ok? D'altra parte, se attaccate da eh, truppe pesanti da mischia o da eh, truppe magiche, unità magiche, Ecco, ne risentono eh, grandemente e quindi se ci troviamo per esempio nemici di questo tipo dobbiamo schierare contro loro sia unità eh, pesanti da corpo a corpo, da mischia sia le unità magiche sarebbe sbagliato che noi volessimo opporre alle unità pesanti a distanza, le unità leggere, sia che siano da corpo a corpo, da mischia, sia che siano da distanza, perché risultano molto inefficaci nei confronti delle unità pesanti a distanza e eh, soccombono molto velocemente. d'accordo? Ok, adesso vediamo l'evoluzione di questo discorso invece proprio sul gioco. Eccoci alla seconda parte di questa spiegazione e ci troviamo in una provincia del tipo Egir e stiamo prima di affrontare una battaglia e in questa provincia vediamo da una maschera dalla finestra dialogo eh, che ci si presenta di fronte eh, diversi tipi di eh, nemici eh, sia nemici eh, di unità a distanza ravvicinata sia unità da corpo a corpo che sono tanto leggere e tanto eh, pesanti e infine un'altra unità da mischiare cera ok eh, non è una situazione molto difficile questa se si mettono di fronte le truppe adatte allora essendoci eh, con iniziativa molto alta tre unità di briganti astuti con iniziativa vediamo qua 18 la cosa migliore è per entrare solo per guardare per esplorare mettere altrettante unità nostre amiche di arcieri questo è l'Arciere Delete unità a distanza eh, a distanza quindi c'è distanza ravvicinata, ma non il corpo a corpo sempre ad una certa distanza ok allora eh, per vedere la situazione l'ordine di esperimento è già comprensibile da quelle, quello che abbiamo visto nella griglia di inserimento delle truppe perché okay? possiamo vedere che abbiamo qua degli ostacoli naturali e che quindi, come dire, possiamo decidere quale truppe mettiamo però che in questo momento non possiamo andare nella wiki eh, per andare a vedere il pentagono di combattimento pentagono o pentacolo eh, e magari avremmo bisogno invece di farlo allora clicando in alto eh, non, so riesco, non riesco a spostare purtroppo la camera vabbè, però diciamo che appena fuori da visuale, vedete il mio mouse, vado fuori e clicco su un punto interrogativo, e questo punto interrogativo fa apparire il eh, pentagono di combattimento, perciò vedendo che sono soprattutto unità di questo tipo, eh, unità leggere a distanza e di quest'altro tipo, unità eh, leggere di corpo a corpo capisco immediatamente che se io schiero eh, delle truppe che siano pesanti per il corpo a corpo o pesanti per il tiro a distanza eh, metto in campo le truppe migliori per eh, come dire, vincere eh, rapidamente e con poche perdite la battaglia che okay? Eh, per cui a questo punto chiudo la finestra esco anche se il gioco mi dichiara la sconfitta in realtà questa sconfitta non ha nessun, eh, nessun significato eh, e posso rientrare e questa volta schierare le truppe più alate allora, so già che al centro troverò però avrone unità da mischia eh, leggera ok e poi al fianco alla mezzala sua a destra la sua a destra non la mia a me risulta di fronte a sinistra alla mezzala avrò l'orco generale 2 all'altra mezzala avrò una ladra poi alla destra avrò una brutta ladra dopo ci sarà un'unità di giganti astuti all'ala sinistra, sinistra sempre di schieramento avversario, poi ci sono eh, diciamo, chi, è, chi entra in gioco e deve conquistare solo 85 posti, ma il nemico può venire più, in questo caso abbiamo un'ala estrema a eh, destra e un'ala estrema a sinistra. D'accordo? Allora la cosa migliore da fare, qui per combattere innanzitutto faccio il passo successivo ho qui i miei cinque posti che devo occupare e sapendo che devo come dire incontrare questi nemici mi disporrò immediatamente nel modo migliore potrei per esempio già con 5 cinque golem vincere facilmente perché i golem facilmente eh, uscirebbero con pochissime perdite eh, le truppe leggere sia a distanza eh, sia a corpo a corpo nemiche per poi andare a affrontare quello che risulta l'ultimo eh, nemico, quello eh, ultimo pericoloso, arriva per ultimo, muove due passi per volta all'orco generale, eh, però eh, si troverebbe di fronte ancora 5 unità di golem con pochissimi danni, anzi probabilmente almeno 3 unità di golem, 2 o 3 unità di golem ancora intatte, le altre due poco danneggiate, due o tre poco danneggiate e quindi la vittoria sarebbe assicurata purtroppo il tempo a nostra disposizione non ci permette di effettuare il combattimento ma speriamo che la spiegazione aiuti molti giocatori Alven Splend, saluti a tutti